Oggi vi racconto la storia di Gaetanos Era un ragazzo docile e tranquillo, amava giocare con i suoi amici Mi piace giocare con i miei amici I suoi amici erano un robot comunista, un americano super patriottico Uno che si autoproclama Dio, quindi tipo Gesù ma che spara fulmini e ha un martello Un amico di nome Pietro con una grave malattia perché è stato punto da un ragno radioattivo E mi chiedo come faccio a essere ancora vivo Boh, povero Pietro Un ne*****o una tizia bionda e infine Shrek Che per motivi di copyright chiamerò Hulk Non puoi chiamarlo Hulk Eh vabbè allora niente c'è cioè, lo levo della storia Vaffanculo Hulk Un giorno Gaetano Decide di preparare una torta con le fragole Da condividere allegramente all'aria aperta con i suoi amici Voglio preparare una torta di fragole per i miei migliori amici Gaetano per la preparazione del dolce seguì uno di quei finti video tutorial che si trovano su Facebook o YouTube, quelle con le canzoncine allegre di sottofondo, vabbè. Riuscendo così a cucinare la sua meravigliosa torta. Affondò il coltello tre volte nella torta, suddividendola in fette uguali e la porse ai suoi amici. Ognuno prese una fetta, ma per lui non ne rimase nemmeno una. Si arrabbiò molto Sono molto arrabbiato E poi tra sé e sé disse Non ci sono abbastanza risorse per tutti Bisogna assolutamente fare qualcosa Io, Gaetanos, l'inettullabile L'inettullabile mi occuperò di sterminare il 50% ah! dei devi dire queste cose e fila immediatamente in camera tua ma io niente ma muoviti così il giovane Gaetano si ritirò nel suo covo pieno di odio e pieno di fame poiché non era riuscito a mangiare nemmeno un piccolo pezzo di torta cominciò ad elaborare un piano super malvagio qual era il piano? ma veramente non l'avete ancora capito? devo solo recuperare sei elementi magici mi basterà schioccare le dita per risolvere tutto qua. Gaetano cominciò la ricerca dei sei elementi magici ma dato che animare il video è faticoso salto direttamente alla parte in cui li possiede tutti e sei dai fantastico. Finalmente! Dopo 14 secondi sono riuscito a recuperare tutti i sei elementi Caetanos <ride> cosa stai facendo? Niente mamma Non mi sento tanto bene Lo hai fatto? Sì E quanto ti è costato? 10,20€. Perché gli elementi magici erano farina, panna, burro, uova, zucchero e fragole. Che per fortuna erano in un'offerta, perché se no gli veniva a costare tipo il doppio, povero Cristo. Il suo piano era preparare un'altra torta di fragole, ma questa volta suddividendole in ben 8 fette uguali. Adesso anche Gaetano può mangiare una fetta di torta con i suoi amici. Adesso anche io posso mangiare una fetta di torta. Ma non è tutto. Ha anche sterminato il 50% di grassi perché ha utilizzato un burro vegetale bio. Avete imparato la lezione ragazzi e fate come lui, fate come Gaetanos. Ah eh, sì, è avanzata anche una fetta di torta per Hulk, ma vaffanculo Hulk. Se non avete visto Avengers Endgame, saltate questa parte perché è spoiler. entro 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E Iron Man muore perché è allergico alle fragole mentre Dio diventa obeso perché mangia troppa torta. Gaetanos!